StatWolf è una piattaforma che permette di integrare, analizzare e visualizzare i dati aziendali in un'unica dashboard facilmente accessibile. Ecco come crearne una in meno di 3 minuti. Ipotizziamo di lavorare in una multinazionale con diversi regional office. È possibile sapere quanti DIAL vengono gestiti da ogni region in un determinato periodo di tempo. Visualizzeremo i dati su un grafico a barre e potremo salvarlo in un report modificabile in qualsiasi momento. I dati possono essere segmentati per sapere a che punto del processo di vendita sono arrivati i deal, suddivisi tra i diversi manager che li hanno in carico. I dati sono visibili a colpo d'occhio attraverso un grafico polar che può essere integrato al report creato poco fa. È possibile anche creare una tabella che confronta i deal attuali e quelli dell'anno precedente suddivisi per regional office e per manager. Dopo aver salvato la tabella, possiamo anche aggiungere delle scorecard per individuare facilmente il numero di deal, il loro valore e quante opportunità abbiamo perso rispetto all'anno precedente. Anche questi dati possono essere salvati e integrati al report generale. Ora è possibile trasformare il report in una dashboard dinamica. Basta modificare il layout in modo da avere le scorecard in alto, il trend dei deal e la loro suddivisione per manager sotto ed in basso la tabella con il dettaglio completo. Infine, possiamo creare tre controlli con cui filtrare i dati per periodo temporale, account cliente e prodotto fornito. In pochi passaggi abbiamo creato una dashboard chiara, dinamica e facilmente condivisibile. Prova a StatWolf ora e scopri come può essere utile al tuo business.